mischi insieme un po' di cereali qui ad esempio ho fatto un po' di di spensa. quindi ho dei cereali soffiati e dei fiocchi di soia poi solitamente utilizzo frutta fresca ma oggi è un po' finita e voglio anche finire quella che abbiamo portato noi poi qui ci sono delle proteine in polvere vegane semi di chia, cacao da fare la salsina on top e come base yogurt posso fare un mix di yogurt greco e latte di soia yogurt di soia oppure in questo caso solo yogurt di soia dipende da quello che abbiamo a disposizione in realtà Ma che si può? <ride> Ciao, benvenuti in questo nuovo video. <ride> Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo a Donoratico. Noi ormai sono 4-5 anni che veniamo fissi, ma in realtà la prima volta che sono venuta qua è stato 9 anni fa. La mia prima estate con Jimmy, dove ho conosciuto per la prima volta i genitori di Jimmy. Vabbè, comunque. Uh, siamo al mare, siamo qui ormai da una settimana Però mi sono presa una prima settimana di uh, stacco uh, Più o meno grande da social, internet, telefono Diciamo che ho passato i primi tre giorni, ragazzi, dormendo Avevo una necessità di dormire dopo Atene, dopo il trasloco Che nemmeno io pensavo di avere E infatti questa cosa mi ha fatto molto riflettere Perché è assurdo quanto le nostre routine, le cose che dobbiamo fare a volte prendono veramente il sopravvento rispetto alle necessità del nostro corpo io sono sicura al 100% che se fossi rimasta a Milano a seguire la mia routine a fare le cose eccetera non mi sarei mai presa tutto quel tempo per dormire invece qua eh, complice il mood, la situazione, insomma il mare, la vacanza eccetera me lo sono preso e il mio corpo ne aveva veramente veramente bisogno Quindi, è sempre difficile trovare un equilibrio tra ascoltare il proprio corpo e quello che ci vuol dire E farlo combaciare con tutti uh, i, i nostri impegni Vabbè, comunque, considerazioni a parte È stata una settimana in cui ho pensato molto Infatti finalmente sono tornata a scrivere Una volta <ride> Non troppe Però eh, spero davvero che questa cosa mi rimanga Che riesca a ricominciare a scrivere Perché da marzo che sono successe un po' di cose molto pesanti e che volevo scrivere ma aspettavo sempre il momento di averle abbastanza metabolizzate averle abbastanza vissute eccetera e però poi non, non trovavo mai l'occasione Niente, quindi uh, ho pensato che questa settimana vi possiamo portare con noi questa settimana in cui non faremo moltissimo perché qui la cosa bella è che si fa veramente poco <ride> adoro profondamente e um, però vita da mare, vita da mare, vita in pineta, vita tranquilla e questa sera iniziamo con una delle mie cose preferite al mondo che è mangiare sulla spiaggia quindi ora abbiamo appena finito un workout io e la sorella di Jimmy, Mari e eh, c'era anche la bimba, siamo, siamo zie e eh, ora ci direzioniamo al mare let's go! La bellezza dei tramonti toscani sul mare, spettacolare, mamma mia. Cioè come non si fa a non amare questo posto? È eh, pace! Che bellezza! Siamo 2 a 0, eh? Sì, 13, occhi sono due tagli, <ride> come la Ferrari, l'importante è che sia una macchina fantastica, ora poi sono vinci. essenziali in spiaggia c'è sempre un libro, non so se ve l'ho detto ma ora sto leggendo questo qua di Matt Haig che è lo stesso scrittore della Biblioteca di Mezzanotte, super consigliato e um, questo a differenza dell'altro non mi sta tenendo incollata, sarà anche perché ultimamente stavo molto impegnata e non ho avuto tempo di leggere, qui è quello la Biblioteca di Mezzanotte però è veramente super super interessante. Mi piace tantissimo perché ti fa riflettere sul senso della vita, cioè se tu avessi tantissimi anni da vivere cosa faresti? Vivresti davvero o preferiresti vivere di meno? Ed è una cosa che lui affronta spesso anche in The Midnight Library e lo trovo veramente veramente stimolante. Ora siamo a metà, vediamo. Le nostre giornate al mare si svolgono sotto l'ombrellone. <ride> Arriviamo al mare con molta calma e ci tengo a precisarlo perché è una cosa nuova per me. Um, se mi seguite o comunque sapete, se avete visto i video dell'anno scorso degli altri anni, sapete che io ho sempre questa tendenza a voler venire al mare molto presto la mattina, senza nessun reale motivo. Uh, in realtà il mare è bellissimo la mattina presto, però insomma... Mm, a volte mi mettevo queste pressioni di dover essere qui per forza alle sette e mezza, eh, giusto per, perché dovevo essere qui presto. E, e eh, tendenzialmente non facciamo altro se non prendere il sole, nuotare un po' quando le meduse lo permettono, purtroppo il mare è troppo caldo, ce ne sono tante, e a volte prendiamo i eh, giochi qua d'acqua che ci sono, che sono canoe, sup e eh, tavole da surf, perché qui si alza molto il vento la sera. Oggi mi sa che io prenderò il sup e lui la canoa. Siamo a Piombino perché c'è il concerto di Irama che doveva essere la settimana scorsa quando siamo arrivati ma è stato cancellato perché era malato e quindi oggi. Ma oggi c'è cioè, Irama. Secondo concerto dell'anno ragazzi, ormai stiamo diventando dei super pro. Questa volta i biglietti ci sono davvero. E tutto è andato liscio, <ride> eh, le parole. <ride> Guardate che spettacolo il concerto sul mare con questo sfondo, pazzesco yes. che roba! Pre-concerto lo stai facendo bene, eh vabbè si vede duro sempre, lì la vista Illuminaci questo starlight, illuminacelo. le vai. Cos'è? Sì, arancione? Eh? Là Quindi anche tu uh, è arancione. Uh, uh, uh, così, così. così. <ride> uh. Ma, hai sbagliato. Il no, caso. madonna Mari, te sei proprio... Meno mai non madonna. è live. Mari, stai zitto è meglio, vai. Meglio che tu stai vai. zitto. Vai. Soprattutto allora, tieni il gommino per all'acciallo. Ah, ma... Questo è proprio anni 90 eh, sì, sì, ma lo sai per cosa si usano gli starlight in realtà? Per andarli in che... monarco le fine. No. Eh? Ha detto Nicco. Eh? Per, pe per la pesca. Pescare, eh? Quando peschi di notte dove, dove li leghi? Insomma, la hand? Sì. Esatto. Ti vedo, ti, ved siamo dei ti vedo in difficoltà non ce la farai mai. Vabbè, metti giù dai. Via si spezzano tutti. Eh, <ride> bello blu. C'è la molla wow. Molto chimica. Come no, cose. ma da solo non si riesce, mai aiuto. Aiutalo. Oh, bello, li metti entrambi? Sì. Bellino. No, diciamo, oh. Wow. Verebbero delle foto fighissime queste, però. Niente. Cazzo me, Stasera non si lavora. Questa... Ma che uno può mettersi le gocce ora. Voglio vedere bene. E ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, Pomeriggi invece non sono molto divertenti perché li passiamo a lavorare al computer e io ogni tanto riesco anche ad allenarmi. E basta, inizialmente questo è che facciamo molto, però vi voglio far vedere una cosa. Settimana scorsa sono stata, non so se vi ricordate dall'anno scorso, se avete visto il vlog dell'anno scorso, ma ho scoperto Francesca che ha questo centro estetico dove fanno unghie ed è pazzesca, cioè lei è campionessa italiana del 2019 e quest'anno ha vinto tutto, tutto, a Dubai, Londra, ora va a fare delle classi dove va a insegnare a San Francisco, quindi c'è cioè, pazzesca e sono andata a farmi le unghie, mm. guardate che bellezza. E siccome io durante l'anno non ho tanto tempo da andare, non ho tanta voglia di andare al centro statico a farmele, le ho detto, Franci insegnami a farmele da sola. Quindi lei in realtà tiene anche dei corsi, purtroppo quando verrà a Milano a fine settembre io non ci sarò, ma mi ha dato le istruzioni d'uso e sono pronta. Ora non su so di me perché io per fortuna ho tutto, dura, dura. Ma ho tutto il necessario per imparare a farmele da sola. Sono gasatissima e sono pronta. Adesso la mia prima cavia sarà Jimmy. <ride> Ci divertiamo un sacco, faremo serata unghie. Cioè, ho il fornelletto tutto per farmi il semipermanente a casa. Benvenuti al centro estetico da Fashions. Iniziamo. Vediamo, vediamo quanto è brava, signorino Fashions. Questo coso va a fuoco. No, non va a il togliti i piedi, vai te a po'. si allora. fa questa, perché questo è il dito medio, non.. No. Vabbè, no. ma te la faccio trasparente, neanche se ti. va vabbè, deve... eh, vabbè. Sì. allora scegli te, questo. <ride> che tu me lo hai da fare, vai questa che l'avevo già, <ride> magari se mi limi l'unghia e non la pelle, te ne sono grato, allora senti, <ride> Ma mi devi tenere il dito dritto, perché se me lo tieni storto oh, va ascolta, tutto giù. Ascolta, ci avrò il dito storto, io sto tenendo la mano storta. Ah, devi tenerla dritta. Io ho il dito storto allora, ma... Ah! C'è andato sopra? Sì, ma non è che mi l'hai bruciato, c'è cioè andato sopra, quindi avrei toccato il... No. Oggi pomeriggio riesco a ritagliarmi un pochino di tempo per allenarmi qua fuori, in mezzo alla pineta e in mezzo alle zanzare c'è questo spazio che dopo le 5 è all'ombra e quindi eh, decisamente piacevole allenarsi qua in mezzo alla natura. Spettacolo. avevo veramente bisogno bellissimo, bellissimo e poi quando finisco mi stendo qua e ho questa vista è proprio vero quando ti alleni perché ami il tuo corpo versus quando ti alleni perché odi il tuo corpo è un concetto molto sottile, ma se ci si sofferma veramente sulle parole, sul loro significato, significa veramente tantissimo. Allora, dovete sapere che io e Jimmy abbiamo un rituale. Ve l'avrò detto sicuramente anche l'anno scorso che ha visto il video, ma io do, mi piace. Yeah, no, ma prima, eh, no, prima ancora, insomma, da nove anni a questa parte è e ehm, mi piace raccontarlo praticamente. Nove anni fa io e Jimmy siamo venuti a cena qui a Castiglione Carducci al cappellaccio che ha la particolarità di fare questa pizza gigante. Ok, quindi. Una delle nostre pizze insieme, se non Forse la prima, è la prima pizza insieme, e eh, già io mi ricordo che ne mangiai un quarto perché insomma ero in un periodo un po'. E ehm, quindi già quello è un rituale tornarci. In più. Quella sera abbiamo fatto una foto uh, che uh, riproponiamo ogni anno. Sempre stesso luogo che Ma viene sempre, che troviamo sempre uguale. Esatto. E soprattutto ciò che lo rende ancora più particolare è lo stesso vestito. I nostri outfit. Sempre gli stessi quindi abbiamo reso questa cosa veramente posso, dire, posso dare un dettaglio polo totalmente sbiadita ma prima o poi diventerà bianca per fortuna solita le foto io quindi. vestito foderato allora. sto morendo di caldo quindi veramente pantalone cinque tasche vecchio stile con un mega buco su sì che cavallo. poi ci sono io con questo vestito super elegante lui che sembra tornato alla spiaggia essenzialmente ma <ride> Dai, Questo nove vero. anni fa non l'hai detto? No, non l'ho detto, però è la nostra serata, e siamo super super felici ogni volta di tornare qui e poterlo fare. No, perché in realtà nove anni fa ero molto chic. Tanto che Jimmy mi chiamava Chanel. Ah, è vero, è vero, è vero, Poi, vero. È vero. È una vita, non la chiamo più così, ma va bene. Eh. Quindi ora, visto Eccoci. che siamo arrivati in anticipo, andiamo a cercare di fare la foto, che insomma da soli non è molto facile. Anche perché, esatto, abbiamo sempre avuto mia mamma che ci faceva la foto, quest'anno mamma non c'è, e dobbiamo farcela la da, da soli, dobbiamo farcela da soli. Eccolo il nostro angolino, cioè, noi ci siamo fatti fare la foto qua davanti, bellissimo. è sempre più, più bravo. bravo, e oggi siamo super fortunati perché... Siamo da soli, ma ci sono le sedie davanti, possiamo mettere il treppiede, yes! <ride> Poi, io lo dico così che rimane i posteri, questa l'anno prossimo, quello dopo... Potrebbe essere un'ottima occasione per hai farmi rovinato, la proposta. Hai rovinato tutto, hai rovinato la mia idea. Eh no, deve essere eh una no, sorpresa, lo eh devi no, cambiare no, allora. Vedi, io, vedi. io glielo ho detto, gli Jimmy, gli ho detto, no, guarda che vedi. se io snaso qualcosa, io te lo dico. Hai rovinato tutto, qui non sarà mai. Eh vabbè, l'importante è che sia una sorpresa, io non devo snas io becco sempre tutto. No, eh. no, a te sei una pipa a beccare sta roba, <ride> ogni tanto ti capita Una volta, lui mi ha fatto un eh, compleanno a sorpresa, ho organizzato di tutto, una volta l'ho beccato per il concerto di Dualipo. Lipo, ho detto secondo no, me mi stai organizzando hai, una sorpresa. Hai, becca hai beccato che ti stavo organizzando la sorpresa? No, eh, vabbè no, fino al concerto <ride> no, no. che cavolo. Era come siamo bellissimi! Senti, ora sono le nove, si può andare a mangiare sta pizza. La bravo da un anno L abbiamo fatto, ah, sì. fatto siamo andiamo. riusciti a fare tutto e soprattutto eh, notizione. Notizione. abbiamo finalmente beccato la signora dei fiori la proprietaria, la proprietaria ah. che siamo andati lì io tutto orgoglioso gli ho mostrato la foto di nove anni fa e fa bene ah, bravi, bene fa piacere <ride> noi eravamo agasatissime. lei è un lei. po' spallata lei vabbè sì, però, guarda, oh. guarda. Sì, c'è una mini luna, ma non è oh, luna Io no, non pallo fra le gambe okay. via, si parte, prima tradizione Cozza alla livornese con il sughetto che dopo servirà per ma la sgarbetta inzuppare i crostoni e poi vedete che razza di crostoni non sono questi belle eh, cozze belle, vado a che bestie oh non mangiare quelle chiuse eh? le mangio io non mi... non mi ci sta nello schermo la pizza non mi ci sta è più grande di te facci vedere due palmi e io la ho le mani grandi è vero confermo dai! Pronta a cucciare? No vabbè. Il fatto è che è anche veramente buona. questa è un 10 più. È fenomenale. Zuppa. Zuppa. la faccia di uno sconfitto sei un drago, mi hai umiliato no, però questo lo mangio lo sto mangio. cercando la forza psicologica Ma hai le croste, non si lasciano le croste le croste Proste. Proste. Proste. non si lasciano, Proste. Proste. Proste. Non si lasciano. Pivello. Pivello, oggi ultimo giorno, valigie quasi completate perché domani io e Jimmy ci separiamo. Lui va 5 giorni con i suoi amici in Albania per scoprire il mare dell'Albania e invece io raggiungo i miei e Luna. Ci andiamo con Luna a Porto Venere sul mio scoglio. Mi troverete sul mio scoglio. Quindi ora è pomeriggio direzione mare, ultimo tramonto sul mare. Wow! Stasera cacciucco, eh? C'è la chocco. Ha chocco. Il ha quanto pesce